Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacialsphere e questa è la puntata che molti di voi stavano aspettando Qui sfideremo la Lega Pokémon di Kalos Esattamente, speriamo di riuscire a vincere effettivamente Perché abbiamo dei Pokémon, abbiamo una squadra un po' sbilanciata eh, In particolare come avete visto negli scorsi episodi Il tipo Elettro e il tipo Folletto fanno parecchio male a questa squadra quindi speriamo di vincere, e questa è la nostra squadra per la Lega Pokémon di Karos, Noa a livello 51, Gudra a livello 51, Greninja a livello 51, Talonflame a livello 52, Ho Lucia a livello 52 e l'immancabile Pikachu che ci portiamo dietro dall'inizio della nostra avventura, ormai 160 passi episodi fa, Pikachu a livello 72. Andiamo quindi a sfidare la lega pokémon di kalos e nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di pokémon Fire firehash e della lega pokémon di kalos di guardare in descrizione perché ci sono dei servizi amazon gratuiti che potete scegliere di prendere per esempio amazon prime, uh, prime student, amazon music, queste cose qui e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti la lega pokémon di kalos è questa e davanti alla lega di kalos c'è Clem o meglio Lem con sorellina Clem, per l'ultima sfida con questo personaggio di Kalos. Lui, se non ricordo male, inizia con Bunnelby, il coniglio, giusto? Quindi perché non prenderci un po' di vantaggio e mettere direttamente davanti Horucia? <ride> Vai, salve, Clemon. Ho aspettato, ti ho aspettato, Glacial. Fammi avere un'ultima battaglia con te, prima che tu inizi la Lega Pokémon. Assolutamente sì, caro Lem. Eccolo qui, Clemon in inglese, che manda in campo effettivamente Bungalby, ricordavo bene. Andiamo di Frank press, dovrebbe one-shotarlo. Esattamente, il primo Pokémon di Rem è andato. Ora l'Axray, ecco Luxray, molto tosto. Manderei in campo Gudra e vediamo cosa si riesce a fare con Gudra, eh. E mi ha diminuito l'attacco, ma non è importante perché non andiamo di sludge bomb. Danno un po' di merda, eh. Gli fa comunque quasi più danno lui. Andiamo di oltraggio, anche con l'attacco meno uno, non importa. Così almeno dovremmo riuscire a ucciderlo in due colpi, vediamo. No, è rimasto ad un HP e siamo rimasti confusi. Però fortunatamente si uccide da solo con il danno da contracolpo. E ci permette forse di cambiare Pokémon. Vediamo, eh. Perché in teoria ha finito di usare l'ultraggio. Chespin, sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo in campo Noeverno. Contro Chespin. Andiamo di Air Slash. Super efficace. E fortunatamente, almeno Chespin, riesce a one-shotarlo. Ed infine The Den. Oddio The Den. Incubi. Flashback del Vietnam con The Den. Mandiamo con Lucia. Se Lucia muore, mando direttamente Pikachu, eh, sappiatelo. No? Però è a livello 42, fortunatamente. Quindi dovremmo essere più veloci. Poison Jab e addio. Ok, fortunatamente non era di livello alto. E abbiamo sconfitto di nuovo. E per l'ultima volta, Lem. Sei pronto? Beh, grazie, Lem. Farò il tifo per te, Glacial. Buona fortuna. Sì, buona fortuna, ci dice Bonnie. Perfetto, possiamo entrare direttamente nella rega Pokémon, dove ci sarà. Ormai la classica struttura che avete imparato a conoscere. Andiamo a registrarci qui per la Lumios Conference. Assolutamente sì. La tua prima battaglia sarà all'estrema sinistra. Ok, andiamo a dare una curata ai nostri Pokémon. Ecco qua. Perfetto. E parliamo un po' con queste persone, vediamo cosa dicono. È venuta qui per fare il tifo per Alain. È una sua amica. Ok. One guy spams Thunderbolt and my all-flying team is defeated. <ride> Un ragazzo si mette a spammare fulmine e tutto il mio team di Pokémon di tipo volante è sconfitto. Mm, forse ho bisogno di più opzioni, sì, evidentemente. Non prenderla male, c'è sempre il prossimo anno. Ah, perché questo è da per scontato che abbiamo già perso. Ed ecco Sawyer. Questa sarà davvero divertente. Non vedo l'ora di vedere cosa ho imparato Infatti sfideremo Sawyer in questa puntata di nuovo O Sandro in italiano Vinciamo, amico, partner Questo con il suo iphone mi sa che non andrà molto lontano Questa invece farà il tifo per il suo amico Trevor Questa è la sua terza volta che prova la Lega Non, non perderà, va bene, mi sa che perderai comunque Dimentica di le battaglie, hai visto cosa vendono qui in giro? Assolutamente sì, infatti direi di comprare un po' di roba, ma non si può comprare roba perché? Attenzione: questo negozio è buggato. Avrebbe venduto, come potete vedere, Pokéball, Megaball, Ultra Ball, pozione, super pozione, per pozione, pozione max, ricarica totale, revitalizzante, antidoto, antiparalizzante, sveglia, antiscottatura, eh, antigeno, cura totale, fune di fuga, repellente, super repellente e repellente max. Però purtroppo è andata così, quindi ora taglio e ci rivediamo qui appena dopo aver sistemato appunto il bug, il crash di questo gioco. E rieccoci qui, devo rifare la registrazione, ho ribattuto di nuovo il buon clam. e ovviamente non parlerò più con questo tipo. Come vedete a mano a mano che andiamo avanti nel gioco le regioni sono sempre meno testate, le parti sono sempre meno testate e i bug sono ovviamente di più. Detto ciò, quindi iniziamo subito la Lega Pokémon. Salve! Top 64, bye! The best of luck to you! Dobbiamo scegliere tre Pokémon da mandare. Non so chi usi Ash, sinceramente, in questa parte del gioco, quindi andrò un po' a sensazione. Io Greninja lo butto sempre dentro perché è il Pokémon più versatile che abbiamo. Poi userei uh, Gudra, che non è male, e forse un bello Ulucia. Dai, andiamo con questi tre. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Titus o Titus. Che manda in capo U uh, Altaria. Figo. Figo Altaria. E fortunatamente noi abbiamo un bel Ice Beam. Super efficace. E il nostro Greninja diventerà Greninja Ash. Eccolo qua. Poi Chesnaught. Contro Chesnaught io lascerò Greninja. Proprio per tirargli un bel Ice Beam in faccia. Super efficace, niente. Speravo di poterlo uccidere, a dire la verità. Però mi sono beccato invece la Seed Bomb in faccia. Ci può stare, <ride> ci può stare. Allora, andiamo con Lucia. Posso dire che Chestnut come Pokémon non mi piace? È troppo strano. Andiamo di Acrobazia. C'è bella l'idea dell'armadillo, ma realizzato così è davvero troppo strano. Ed infine Crowdunt. Crowdunt. È tipo acqua buio se non sbaglio, quindi. Eh, eccolo lì. Piccolino tra l'altro Crodont. Una bella Flank Press, se la prende in faccia dovrebbe farsi parecchio male. E Crunch, ci fa poco o niente. E andiamo ancora di Flank Press. Fallisce, vi ricordo che ha il 95% di precisione questo attacco, quindi. Una volta ogni tanto è anche giusto che fallisca. E la prima sfida nella Lega Pokémon di Kalos l'abbiamo superata contro Titus. No! Non così presto Eh mi spiace caro Titus Sei già stato eliminato Ok la nostra prossima battaglia sarà esattamente alla nostra destra uh, Andiamo a curarci Pokémon volevo vedere se me ne avessero curate automaticamente Ma no bisogna curare in ogni volta Sapete che appunto le prime battaglie sono abbastanza facili Relativamente facili 3 contro 3 e si va Top 32 poi iniziano a essere quelle toste What a shame it has to end here Attenzione questa si vergognerebbe di uscire qui e noi la faremo vergognare molto. Andrei ancora di Greninja, Gudra e Olucia. Però così, vabbè, è giusto, dai. Sono comunque debole contro il tipo folletto in questo caso, però, eh. Non so se lei possa avere dei folletti. Ma andiamo a Pikachu come terzo. Al posto di Olucia. E vediamo Kerol cosa ha. Unizia con Gengar. Interessante Gengar. Andiamo di extra senso. Super efficace e fa parecchio male. Siamo pure più veloci di Gengar. Figa questa cosa. Che ci ha abbassato la difesa speciale. Ma noi andiamo a finire il Gengar di Carol. Con un altro Extra Senso. E diventiamo di nuovo Greninja di Ash. Poi Senslash. Lasciamo Greninja assolutamente. E andiamo di surf. Questa è una lotta facilissima per Greninja. E chi manda poi Delphox? È lo starter di tipo fuoco, giusto? E eh, mi spiace. <ride> mi spiace Delfox, ti è andata male. Hai avuto un Greninja, Formash davanti. E niente, abbiamo fatto vergognare Carol. Ah, ah, ah no aspetta cosa? Eh, mi spiace Carol. Perfetto, la nostra prossima battaglia sarà esattamente a destra. Ci avviciniamo alle battute finali della Lega Pokémon di Kalos. Abbiamo già sfidato due allenatori, ora tocca al terzo, siamo esattamente a metà. Top 16, vai! All the way from Viridian Forest, baby! <ride> questo qua viene dal bosco smeraldo, il primo bosco Pokémon in assoluto, dove c'erano solo Caterpie e Weedle, e Pikachu, se eravate fortunati, e Pikachu. Allora, questo teoricamente dovrebbe avere dei, dei coleotteri, allora, credo? Quindi, Holucia, Greninja come sempre, sì. A prescindere e potrebbe essere la volta buona, no, andiamo comunque Gudra. Non sto per dire la volta buona di Talonflame, ma Talonflame, molto situazionale come Pokémon. Meglio Gudra che ci dà un po' più di copertura. Ecco Armaldo, tipo Coleottero Roccia. Se non sbaglio, Coleottero Acqua, qualcosa di questo tipo. Andiamo di Acrobazia, quindi fa comunque un buon danno. Uh, che botta Stone Edge. Mandiamo Greninja. e eh, però che culo. Usiamo Surf. Super efficace, di armando Ci ha fatto una predict questo che non stava nel cielo né in terra. Ci hanno usato Bug Bite su Switching di Greninja. Allora B-Drill cambia un po'. Anzi, anzi... Non cambiamo Pokémon. Andiamo di Extra senso che è super efficace. Si Mega Volve e diventa Mega Bidri, Azza. Ed è più veloce di noi, cacchio. Questa è tosta, ragazzi. Questa è tosta. Ma andiamo Gudra. E andiamo di Flamethrower. Super efficace, buono. Il problema è che adesso lui ci ucciderà perché è più veloce di noi. Allora, allora andiamo di Hyper Potion. Su Kudra, vediamo un po' cosa fa lui. Brick Break, sperando che non ci uccida. Andiamo di Flame Tower. Ok, fortunatamente non ci ha uccisi. Ci ha graziati. È anche vero che noi non stiamo combattendo con le Mega. Mentre loro sì, Galvantula. Cambia un Pokémon. Mandiamo con Lucia. Pollucia dovrebbe essere più veloce di Galvantula, credo. E potremmo andare di acrobazia. Però acrobazia non è super efficace, questo è vero. Questo è vero. Andiamo comunque di acrobazia. Vabbè, più veloce Galvantula, davvero. Ok. Andiamo a curarci un attimo il nostro Pollucia. Eccoci qua. Per non rischiare di crepare, ci avrebbe ucciso. Sticky web. Ok. Però noi andiamo a tirarlo giù con acrobazia. Come vedete le lotte iniziano ad essere toste. E siamo solo al terzo allenatore. Congratulazioni, la tua prossima battaglia sarà, come sempre, a destra. Ok, le lotte iniziano davvero ad essere toste. E mancano gli ultimi due allenatori che sono i più difficili. Vai, top 8. Let's give it everything. Ok, anche qui abbiamo da fare entrare in campo solo tre Pokémon manderei ancora loro tre. anzi di nuovo togliamo Lucia e mandiamo Pikachu che è meglio vediamo un po' eh Astrid che manda in campo Pyroar ok è buono Greninja Capita, Fagiolo e andiamo di Surf addio Pyroar E di nuovo Greninja forma Ash. Miau lasciamo Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Super efficace. E addio Miau Fortissimo Greninja. Ed infine Absol, tipo buio. Quindi cambiamo un Pokémon. Anzi lasciamo tranquillamente Greninja. E andiamo di surf. usi uh, si mega evolve anche lui. Bello Mega Absol tra l'altro, molto figo. Mega corno, fortunatamente ha missato, e andiamo ancora di Surf, questa battaglia l'ha fatta completamente da solo Greninja, evidentemente il Pokémon più forte di Ash, i Kalos intendo. E ci manca l'ultima battaglia, l'ultimissima battaglia della Lega Pokémon di Kalos, ovviamente questo sarà un 6 contro 6, non un 3 contro 3, e vedremo chi dovremo sfidare. Molto probabilmente questo ragazzone qui, Soyer. Allora, salviamo prima, perché potrebbe essere una lotta davvero tosta. Allora, lui inizierà con set forse? Mm. Manderei davanti Hulucia. E diamo il tutto per tutto. Queste sono le semifinali e le finali. Sei pronto? Assolutamente sì ed eccolo lì Sawyer, bene Glacial, sembra che sia giunto il momento, ti mostrerò tutto quello che ho imparato. Parte la musica, parte l'ultima sfida contro Sawyer, proprio qui è la Lega Pokémon, che manda in capo Slowking, uh. andiamo di Flank Press, Hammer Arm fortunatamente non ci fa molto, e diminuisce la sua velocità, buono, ancora Flank Press, lo sostituisce, va bene, chi manda? Clowitzer. Tipo Acqua Cambiamo Pokémon anche noi E contro il tipo Acqua noi mandiamo Pikachu Come vedete i suoi livelli sono più alti dei nostri Idropulsar ci ha fatto malissimo Però noi andiamo di Thunder Punch Dovremmo essere più veloci Buono Clowitzer l'abbiamo tirato giù L'unico Pokémon che ha livello più alto dei suoi Nostro è Pikachu Oh, Lucia livello 54. Sceptile. Rimandiamo in campo. con Lucia. Direi. Oppure usiamo Noivern. Usiamo Noivern. Contro Sceptile. Vediamo cosa riesce a fare con Eri Slash. Uh, si Mega Evolve. lui sceglie di Mega Evolvere il suo Sceptile. Bellissimo, tra l'altro, Mega Sceptile. E usa Lift Storm. Però il suo attacco speciale ora cala molto. Hmm. Andiamo ancora di. OZ! Oh, Porco cane! Dragon Rush ci ha distrutto. Sarebbe Drago Bolide, se non sbaglio. Andiamo di Talonflame allora. Talonflame e Acrobazia. Ah no, era Dragon Claw, scusatemi. Perfetto, Talonflame ci ha assicurato la vittoria contro Sceptile. Anzi, Mega Sceptile. Perfetto ora tocca Salamence Greninja è tutto tuo Salamence vediamo un po' cosa si riesce a fare contro uno dei Pokémon più forti in assoluto che è diminuito l'attacco ma non conta perché noi andiamo di Ice Beam lui usa protezione Ok. ancora Ice Beam minchia, disintegrato disintegrato Salamence e grazie a, questo, a questa kill abbiamo Ash Greninja Slurpuff, però, hmm. cambia Pokémon immediatamente contro Slurpuff. E mandiamo Talonflame. Perché Slurpuff, o Slurpuff, o Slarpaf, come si voglia, con un colpo può one tranquillamente il nostro Greninja. Andiamo di Acrobazia. Dovrebbe fare comunque un buon danno. Colpo critico, godo. Si è aumentato in molto la difesa. Vediamo quanto danno li facciamo ora con Acrobazia. Pochissimo. Però dovremmo comunque riuscire a tirarlo giù nel prossimo turno, infatti abbiamo tirato giù anche Slurpuff. Infine riecco Sloking. anzi Slaking, non Sloking è un altro Pokémon. Slaking. Andiamo di Flank Press di nuovo. No, ha fallito! Ah, Godo ha fallito pure lui perché non l'abbiamo attaccato. Lui continua a sostituirlo, ok. Ma nel campo è -slash. non è in campo non ha effetto il nostro attacco perché è tipo spettro, tipo acciaio spettro lui. Quindi si cambia di nuovo Pokémon e si manderebbe Talonflame in teoria. Hmm. Andiamo Greninja però, Talonflame ha troppo poca vita. King's Shield, ok ma ha fallito, godo. Andiamo di surf. Ah, cacchio Andiamo di Dark Pulse No, Dark Pulse no Eh, niente, tocca andare per forza di surf ancora Però ora ha molto meno difesa Esattamente perché ha cambiato la sua forma Godo, muori Ed infine Slowking di nuovo Anzi Slacking, non è sbagliare il nome Continuo a sbagliare questo cavolo di nome Andiamo di Hoelucha e andiamo di Flying Press. Userà Contrattacco? No, Hammer Arm di nuovo. Questa volta però non può più sostituirlo. E ti tocca morire. Perire. Contro Ash. Ed anche l'ultimo Pokémon. Di Sawyer, Vacapo. È stato. È stato semplicemente fantastico. Esattamente. Grazie mille per tutto quello che mi ha insegnato, Glacial. O meglio, Ash. Continuerò a diventare sempre migliore. Congratulazioni per aver vinto il tuo quinto match. Your final battle will be right here. Attenzione, ci sarà un'ultima battaglia. La finale. Quella sì che sarà tosta, ragazzi. Abbiamo battuto Sawyer. Chi è che rimane ancora da battere, secondo voi? Andiamo a fare un piccolo save. E andiamo in campo. Queste sono le semifinali e le finali, sì. Eccolo lì, Alain. Tut di tutte le persone che avrei potuto sfidare in finale, sei arrivato proprio tu. Mostrami tutta la potenza che hai. Contro Alain sarà davvero tosta. Nell'anime ditemi lui ha perso contro Alain. In finale? Ditemelo nei commenti. E questa musica? Ok, spero non abbia copyright sinceramente perché mi darebbe fastidio se avesse copyright E se avesse copyright lo toglierei Toglierei la musica in questo momento Allora andiamo di flank press sperando di essere più veloci Sì, godo Buono, buonissimo danno Mi non occhio, no? Mi fa molto, bene La sabbia arriva, ok Noi prendiamo danno lui, no? Andiamo ancora di flank press, buono. Il primo Pokémon di Alain a livello 57, tra l'altro un Tyranitar, manco dici un Pokémon di merda, un Tyranitar, è stato tirato giù. Poi vediamo un po' chi manda, eh. Allora, Unfezzant, tipo volante. Hmm. Pikachu, è tutto tuo. Stavo pensando se mandare magari Greninja con Geloraggio, ma non conviene. Mandiamo Pikachu. Pokémon di Quinta Gena un Che si becca un bel Thunder Punch in faccia Questo pollo, questo fagiano E poi usa Sky Attack Mi prepara, prepara a colpire. Si prepara a colpirmi, anzi Sky Attack io lo reggo molto volentieri Non, non c'è problema Andiamo di Elettro -Coccola. E addio Pikachu si prende dell'altro danno dalla Tempesta Charizard, eh eh eh Charizard è tosta, anche perché il suo è Mega Charizard. Mega Charizard che diventerà Drago Fuoco. Quindi, Geloraggio potrebbe fargli comunque relativamente male. Greninja non riuscirà comunque mai a batterlo. Però è l'unico Pokémon che possiamo andare. A parte Pikachu. Mandiamo Greninja. Eccolo, lui lo farà Mega Evolvere. Diventerà di tipo ghiaccio. Noi di tipo drago. Noi useremo Ice Beam. Per forza. Eccolo qua, Charizardite X. E diventa Charizard X. Mega Charizard X. A tuono pugno Mega Charizard X. Cacchio. Cacchio. Allora, mandiamo Pikachu e andiamo di Electro Ball non gli facciamo niente ragazzi tocca fare elettrococcola coccola per paralizzarlo iniziamo ad usare un po' di strategia altrimenti qua non ne usciamo ok, poi mandiamo Gudra e andiamo di oltraggio Dovremmo essere più veloci grazie alla paralisi buon danno, assolutamente buon danno lui però comunque attacca che culo eh che non è rimasto paralizzato in due turni a questo punto finiamolo con Talonflame e andiamo di Acrobazia ok lui con il suo Mega Charizard ci ha tritato tre, tre Pokémon praticamente Metagross hmm. ma andiamo con Lucia Siamo 3 a 3 per ora, eh? però lui è in vantaggio Andiamo di flank press Non gli facciamo molto danno perché è metallo psico lui, giusto acciaio psico Dannato E si è aumentato l'attacco, mannaggia Questa è pessima Andiamo di flame charge Un po' di danno l'abbiamo fatto Arock slide lui, cacchio Certo che bisogna essere proprio infami per mettere un Metagross così alla fine, eh è davvero tosto. Allora, allora, andiamo nei Rimedi, andiamo nei Max Revive, anzi Revital Herb, già che ci siamo, e chi, chi, chi facciamo tornare su? Contro Metagross? Eh, Greninja! Però non ha molto senso nemmeno. Greninja, della verità. Dark Pulse quanto li fa? Buono, buono, buono, buono. Greninja ora dovrebbe riuscire a tirarlo giù in teoria. Con Dark Pulse, buono. C'è rimasto solo Greninja, ragazzi. Anzi, c'è rimasto solo Greninja for B-Sharp. Acchio. Devo resuscitare qualcun altro. Contro B-sharp, che è di tipo buio-acciaio. Se non sbaglio, acciaio buio, tocca usare oh, luce. Iron Head va bene. Sfruttiamo questo turno che abbiamo guadagnato per resuscitare anche qualcun altro, ovvero Gudra. Ghigliottina, godo che ha missato. Puniamo questo suo miss per resuscitare anche Pikachu. Focus Blast. E ha mancato anche quell'attacco. Puniamo tutti questi suoi miss e resuscitiamoci la squadra praticamente. Ghigliottina, questa volta è andato a segno. One Hit KO, va bene. Greninja è stato comunque assolutamente indispensabile e fantastico per questa parte. Ma andiamo ora con Lucia, che con Flying Press mi aspetto che se ne danno 4 per lo one shot -ti. dai di gli ha fatto davvero così poco flank press di nuovo ok wave aisle, tipo ghiaccio Cacchio fino alla fine è un dito in quel posto questo tipo eh? mi me lo uccideranno non attaccheremo mai per primi infatti ok tipo ghiaccio lui eh ma andiamo subito Pikachu. E andiamo di Electrocopola. Togliamogli la velocità. Che è una delle cose fondamentali che ha quel Pokémon. E poi andiamo di Brick Break. Super efficace. Bene così. E chi se non Pikachu poteva finire l'ultima battaglia della Lega Pokémon di Kalos. E sconfiggere Arain. È già davvero finito? Sì. L'hai sentito? Ma c'è qualcosa che sta avvenendo di fuori. People of Kalos, sta parlando Lysandra o Lysandra, persone di Kalos. Ascoltate bene, il mio nome è Lysandra, il capo del Team Flare. As of now, this region belongs to me. Da ora in poi, questa regione appartiene a me. Provate a combattere e sarete schiacciati. E rilassatevi e aspettate che il mondo sia distrutto. Questo è tutto. Non posso crederci che stia facendo questo. Devo, devo fermarlo subito. Ah, ma Alessandra è maschio? Pensavo fosse femmina come nome di Sandra. Ok. A questo punto, ragazzi, abbiamo completato la Lega Pokémon. E tocca salvare il mondo, letteralmente, ragazzi. Tocca salvare il mondo. Guardate quante recrute ci sono del Team Flare pronte a fare esplodere il pianeta. Però questo lo faremo nel prossimo episodio. Questo era dedicato alla Lega di Kalos... L'abbiamo affrontata, completata e vinta. Io vi ringrazio per aver seguito quindi questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere qual è la vostra parte preferita della lega di Kalos dell'anime. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che guardare in descrizione per tutti i link, i link interessanti che vi posso mettere e vedere se c'è qualcosa che attira il vostro interesse. Da Gratiosphere è tutto, al prossimo video!